Sremone Ku Mu'rahmatullah benvenuti a tutti in questa nuova serie e nuova lezione dal titolo Edeb e comportamento. InshaAllah, da oggi in poi inizieremo questa nuova serie eh, sul comportamento islamico e quindi su come comportarci nelle varie situazioni eh, seguendo quella che è la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oggi inshaAllah iniziamo con... Una nuova lezione intitolata Il risveglio dal sonno, ossia come dobbiamo comportarci una volta che ci svegliamo dal sonno. Iniziamo alla barakatillah. Prima di tutto, bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah, cioè in nome di Allah e che la pace e la benedizione di Allah siano sul profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. La prima cosa che andiamo a vedere è il dono del sonno. Cioè che il risveglio dal sonno è una grande benedizione di Allah Azzawajal verso di noi uomini. Quindi il sonno non è altro che un eh, dono è una benedizione che Allah Azzawajal ci ha eh, dato, ci ha concesso e questo ci permette di riposare il nostro corpo per poi risvegliarci con eh, un corpo nuovo e rivitalizzato. E eh, inoltre Allah Azzawajal quando ci svegliamo ci permette di ritornare in vita. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che durante il sonno noi è come se fossimo in una morte temporanea, cioè non abbiamo il controllo sul nostro corpo e quindi Allah Azzawajal in quel frangente trattiene la nostra anima e poi ce la riconsegna. Il giorno dopo, quando ci risvegliamo appunto dal sonno. E una volta che ci svegliamo, Allah Azzawajal ci permette anche di ricordarlo attraverso il zikr. Prima cosa che facciamo quando ci svegliamo, dobbiamo appunto ricordarci di Allah Azzawajal e ringraziarlo. Adesso andiamo a vedere un hadith che riguarda appunto il risveglio dal sonno. Come molti sanno, molti di voi sa sapranno sicuramente il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha insegnato attraverso la sua sunna come comportarci in qualsiasi situazione della nostra vita e ci ha quindi insegnato anche come comportarci quando ci svegliamo dal sonno in questo hadith hadith vuol dire racconto eh, sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che ci è, eh, è arrivato fino ai nostri giorni attraverso un isnet, una catena di narrazione, e quindi sappiamo che quelli so, possono essere o eh, le parole del profeta Muhammad, wa sallam, o le sue azioni viste dai suoi compagni, eh, che Allah sia soddisfatto di loro, eh, oppure anche dell'approvazione del profeta Muhammad. sallallahu In questo hadith, che adesso leggerò in arabo e poi vediamo in italiano, dice. عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقض احدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره كي سينيفيك حديث سينيفيك كي إن كوستو حديث شركونت أبو هريرة رضي الله عنه كي صحابي ونكمباني ذو البروفيتة محمد صلى الله عليه وسلم e ci dice che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse Quando qualcuno di voi si sveglia dal sonno, che dica La lode spetta ad Allah che ha reso il mio corpo in buona salute e che mi ha restituito la mia anima e che mi ha permesso di ricordarlo. Adesso andiamo a vedere il significato di questo hadith. Che cosa vuol dire? Iniziamo dalla parte dove dice A'afani fi jasadi. Cioè, ha reso il mio corpo in buona salute. In questo caso, Allah Azza wa Jal, durante il sonno, ci ha protetto. E quindi, eh, ci ha protetto da qualsiasi malore che ci può capitare durante il sonno e ci può provocare un danno. O ad esempio, eh, ci potrebbe aver pro protetto anche dagli insetti pericolosi. Se siamo ad esempio all'aperto o dormiamo, eh, eh, diciamo, come dormivano, tempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che non avevano le case come adesso c'era il pericolo appunto degli insetti che potevano essere pericolosi e potevano provocare dei danni alle persone che stavano dormendo e quindi una volta che ci svegliamo ringraziamo Allah wa per averci protetto durante il sonno poi la seconda parte dice raddah ruhi cioè mi ha restituito la mia anima e in questo caso abbiamo detto prima che quando dormiamo Allah Azza trattiene la nostra anima e poi ce la riconsegna una volta che ci svegliamo. E quindi è come se fossimo in, un, eh, in una morte temporanea, dove non abbiamo il controllo appunto sul nostro corpo. Poi la terza parte dice cioè mi ha permesso di ricordarlo. Cioè Allah Azza una volta che ci svegliamo ci permette anche di ricordarlo, quindi... Eh, ci facilita, in questo caso, il suo ricordo. E appunto quando ci svegliamo dobbiamo dire il hadith che abbiamo letto prima, cioè Alhamdulillahillazi'afani fi jasadi wa radda'alayya rohi wa adhina libi zikre. E questo appunto è un dhikr che dobbiamo dire una volta che ci svegliamo dal sonno. Adesso andiamo a vedere il narratore del hadith. Cioè, la persona che ci ha eh, raccontato questo hadith che abbiamo letto prima. Il narratore si chiama Abu Huraira. Chi era Abu Huraira? Abu Huraira, che Allah sia soddisfatto di lui, anhu, era un compagno del profeta Muhammad. Il suo vero nome è abdur rahmani ibn sakhrin al-Dawsi. E veniva chiamato appunto Abu Huraira perché era una persona che amava molto i, eh, i gatti infatti er, o er vuol dire appunto il gatto e eh, era molto famoso perché gli piacevano molto i gatti e quindi ha preso questo soprannome gli hanno dato questo soprannome al tempo cioè Abu Huraira Abu Huraira si è convertito all'Islam nel giorno di Khaybar nell'anno 7 dopo l'Egira. 7 dopo l'Egira che è all'incirca il 629 dopo Cristo. Noi musulmani, eh, il nostro calendario inizia esattamente appunto con eh, quella che si chiama Al-Hijra, cioè l'Egira, che è nel 622, eh, dopo d.C. E Abu Abura era morto nell'anno 57 dopo le circa quindi 679 d.C. Quali sono le sue qualità e caratteristiche? Abura era era molto attento all'apprendimento della conoscenza. Il profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ha testimoniato per questo. Inoltre, eh, il compagno eh, di, del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, è quello che ci ha narrato più ahadith di tutti i suoi compagni. Cioè la maggior parte degli ahadith che ci sono arrivati eh, sono stati raccontati esattamente... Eh, dal compagno del profeta Muhammad sallallahu sallam che si chiama Abu Huraira. Questo perché? Perché Abu Hurair, a differenza eh, degli altri compagni del profeta Muhammad sallallahu alaihi, era sempre in compagnia del profeta, quindi era sempre vicino a lui e imparava tanto da lui. Esattamente per questo che ha avuto questa benedizione. E il profeta sallallahu alaihi wa sallam infatti ha fatto dei du'a affinché Abu Huraira possa essere amato da tutti noi fedeli musulmani e affinché lui amasse appunto tutti i fedeli musulmani. Queste sono le qualità del compagno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che si chiama Abu Huraira. Adesso andiamo a vedere alcuni insegnamenti del hadith che abbiamo letto prima. Cosa possiamo imparare da questo hadith? Possiamo imparare che il risveglio dal sonno è un grande segno che ci dimostra la, eh, la prova del potere di Allah Azzawajal. Cioè, questo segno del risveglio ci insegna che Allah Azzawajal è potente e onnipotente, cioè in questo caso può darci la vita quando ci risvegliamo e può togliercela quando stiamo dormendo. Infatti, durante il sonno, cosa fa Allah Azzawajal? ci trattiene il nostro, eh, la nostra anima. In questo caso è eh, un potere che spetta ad Allah, che può dare la vita e toglierla. Poi, il sonno è come una morte temporanea. La seconda cosa, appunto, eh, che abbiamo imparato dal hadith, è che il sonno è una morte temporanea. Ed è per questo che quando ci risvegliamo, ogni volta ringraziamo Allah per averci riconcesso la vita. Poi l'altra cosa che possiamo imparare è che una volta che ci svegliamo dal sonno dobbiamo subito fare dhikr, cioè ricordare Allah Azzawajal con i vari adhkar che conosciamo. Adesso andiamo a vedere qualche consuetudine legata appunto al risveglio dal sonno. La prima che vediamo è svegliarsi la mattina presto. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era solito svegliarsi la mattina presto. E in merito a questo abbiamo questo hadith che dice Rasulullah sallallahu alaihi wa Allahumma barik li fi bukuriha Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha benedetto il mattino della sua comunità, della sua umma, di noi musulmani. Infatti dice, oh Allah benedici la mia umma nel suo mattino perché il mattino, come molti sanno, è eh, la, prima, eh, la prima parte del giorno in cui le persone si svegliano e vanno a ricercare appunto, eh, le provviste, quindi c'è chi, eh, chi va a scuola, c'è chi va al lavoro, e quindi ognuno di noi ha delle cose che eh, fa durante la mattina. E all, eh, Il profeta Muhammad sallam, ha benedetto appunto il mattino per questo. Poi la seconda cosa che faceva il profeta Muhammad era utilizzare il siwak per pulirsi i denti. Pulirsi i denti con questo eh, bastoncino qui che si chiama il siwak, che deriva da, una, da un, uh, un albero speciale e che serve appunto per la pulizia dei denti. Abbiamo questo hadith che dice Cana Rasulullahi SAW la yanamu illa wa siwak wa indara cioè che il profeta Muhammad wasallam, non dormiva se non con il siwak vicino alla sua testa quindi quando andava a dormire aveva sempre questo bastoncino, il siwak vicino alla, alla sua testa e quando si risvegliava iniziava proprio con il siwak iniziava con la pulizia dei suoi denti poi l'altra consuetudine legata al risveglio del sonno e fare l'abluzione e pregare, cioè fare la salah. Abbiamo infatti il hadith che eh, in questo caso ci dice di stare attenti durante il sonno a chi? A shaitan. Eh, quindi shaitan durante il sonno cerca in qualche modo di eh, non permetterci di svegliarci per fare wudu e fare la salah. يلا قصدي ايه قصدي ايش قال اورا ال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في questo حديث dice يعقد الشيطان على قافية راس احادكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فان استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فان توضى انحلت عقدة فان صلى انحلت عقده كلها Cosa vuol dire questo hadith? Vuol dire che durante il sonno Shaitan, cioè il diavolo Annoda tre nodi sul nostro collo Quando dormiamo E eh, questi nodi che annoda eh, Sono dei nodi con, con i quali lui non ci permette Non ci vuole permettere Di eh, risvegliarci per la preghiera del Fajr. Però quando un fedele musulmano, quindi quando il musulmano si risveglia e ricorda Allah, si slaccia il primo nodo. Quindi se tu ti risvegli e fai zikr, si slaccia il primo nodo. Se ti alzi e fai il wudu, si slaccia il secondo nodo. Se dopo aver fatto il wudu vai e preghi la salat del Fajr, si allacciano tutti i nodi. E noi ci risvegliamo in questo caso contenti e con un corpo rivitalizzato e con un buon umore. Altrimenti ci risvegliamo con un cattivo umore e svogliati, cioè non vogliamo fare niente durante quella giornata. Quindi la cosa importante che dobbiamo imparare da questo Hadith è che una volta che andiamo a dormire, la prima, eh, la prima cosa che facciamo dopo il risveglio è appunto ricordare Allah, azza wa jal, andare a fare il Wudu, quindi alzarci e andare a fare il Wudu, e andare a, a pregare la preghiera del Fajr, cioè la preghiera mattutina, in modo che Shaitan si allontani da noi. Adesso andiamo a vedere qualche buona maniera legata al risveglio dal sonno. La prima cosa che dobbiamo capire è che quando dobbiamo svegliare eh, qualcuno che sta dormendo, dobbiamo farlo in modo tranquillo e con saggezza, perché potrebbe essere anche pericoloso se lo svegliamo, in un modo brusco, quindi dobbiamo essere saggi anche in questo caso e risvegliare in modo tranquillo e con saggezza la persona che sta dormendo. L'altra cosa che dobbiamo imparare è che dopo essersi eh, svegliati dobbiamo rimettere a posto il nostro letto, quindi una volta che una persona si sveglia rimette a posto la propria camera, il proprio letto e poi eh, può uscire e andare a fare quello che deve fare. E adesso andiamo a vedere qualche problema e come risolvere questi problemi. Allora, potrebbe esserci questo problema, che eh, il sonno è pesante, qualcuno ha il sonno pesante, cioè non riesce a svegliarsi alla mattina presto. E allora, qual è la soluzione in questo caso? La soluzione potrebbero essere tante. Io adesso ve ne elenco ad esempio due, e poi vi chiedo di lasciarne i commenti qualche vostra soluzione. La soluzione prima potrebbe essere ad esempio quella di eh, mettere la sveglia, quindi mettere la sveglia e svegliarsi la mattina presto. L'altra soluzione potrebbe essere quella di dire ai propri genitori o alla persona che, eh, che è con voi di svegliarvi prima se riesce a svegliarsi anche lui e quindi in questo caso potrebbe essere eh, una soluzione anche questa. Poi l'altro problema potrebbe essere che io non mi sveglio in orario per la preghiera del Fajr. Cioè una persona va, dorme, però non riesce a svegliarsi per la preghiera del Fajr. Quindi si sveglia al mattino presto, però il Fajr eh, potrebbe essere passato, la preghiera del Fajar. E allora in questo caso qual è la soluzione? Anche qui la soluzione potrebbe essere quella di mettersi la sveglia o chiedere a qualcuno di svegliarci. E anche qui vi chiedo di mettere nei commenti, lasciare dei commenti dove proponete voi delle soluzioni. Ce ne sono anche altre che però non vi nomino e chiedo a voi di lasciare nei commenti qualche soluzione. Poi, adesso andiamo a vedere qualche consuetudine legata al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di come trascorreva la notte. Allora, in questo hadith... ركونت عائشة إديتشا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا في هذه الحديث ركونت eh, nostra madre Aisha che era la moglie del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ci eh, descrive come passava il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sua notte e dice che il profeta sallallahu alaihi wasallam faceva la veglia, la veglia notturna cioè rimaneva sveglio durante la notte a pregare al punto che i suoi piedi si screpolavano eh, cioè dal perché rimaneva troppo in piedi, quindi rimaneva troppo in piedi a pregare, e appunto i piedi si scribolavano, li facevano male. E gli chiedeva, eh, Aisha chiedeva al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perché fai questo, o oh messaggero di Allah? E Allah ti ha perdonato tutti i tuoi peccati passati e futuri. Il profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rispondeva, diceva, vuoi che non ami essere un servo grato? E quindi questo hadith ci eh, dice che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ringraziava Allah wa in qualsiasi situazione e durante la notte rimaneva sveglio perché lui passava una, no una parte della notte sveglio a pregare, poi dormiva una parte e poi si risvegliava di nuovo per pregare il fajr. Quindi passava la sua notte sempre in adorazione sallallahu alaihi wasallam. E quindi con questo hadith... Ci eh, dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi che dobbiamo sempre ringraziare e essere grati ad Allah Azza in qualsiasi situazione. Con questo noi abbiamo finito la lezione di oggi. Inshallah la prossima volta parleremo di un'altra eh, un situazione, come comportarci in un'altra situazione della nostra vita. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e eh, vi do appuntamento alla prossima volta. Insha'Allah. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale iscrivervi a tutti i social di Islam in italiano, così vi possono arrivare tutte le notifiche e tutte le cose che mettiamo, insha'Allah, più avanti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.